Allora oggi faremo la lettura angelica valida per ben due settimane, ok? quindi a partire dal 23 maggio al 6 di giugno Questo perché il prossimo weekend volevo ricordarvi che c'è il webinar di guarigione con le nuove frequenze di luce Quindi se siete interessati c'è ancora posto e ancora in promozione, va bene? Ok, allora utilizzeremo quattro mazzi di carte, abbiamo le carte degli spiriti della natura, abbiamo le carte di Maddalena Abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele e abbiamo le carte di Soul Coaching. Allora, prima di iniziare faremo una breve preghiera, ok, di protezione eh, per connetterci con le energie dell'Arcangelo Michele, ok? Quindi...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 amore ci seguono eh, e aspettano questa lettura angelica. Grazie caro Dio, grazie arcangelo Michele, grazie maestro Gesù, grazie Maria Maddalena, grazie Maria Regina Celeste e grazie a tutti gli esseri di luce e di amore puro che con tanto amore ci stanno aiutando in questo lavoro. Grazie così è. Allora iniziamo con le carte, queste carte sono meravigliose, le uso poco ma le uso poco per queste letture, ma le trovo molto belle, con dei messaggi molto forti. Infatti parliamo di integrità. Opla. ne è caduta una. Destino. Bellissimo. Ecco, è caduta un'altra. Anzi, ne sono cadute due. Abbiamo la carta dell'azione. E la carta della rinascita, hanno i colori simili tutti e due, bellissime, le trovo molto molto belle. Adesso vediamo le carte di Maria Maddalena, il giudizio. Amore, ecco questa è volata, decisione, è eh, interessante Alberto, eh? molto assolutamente, vediamo l'arcangelo Michele, Decidi di essere felice adesso Lavoro di guarigione energetica In previsione del seminario è uscita la carta della guarigione Ma è uscita anche l'altra volta se non sbaglio Sei sulla strada giusta da un altro mazzo intendo Mi sa che era uscita la carta della guarigione forse me lo sto sognando allora pace soul coaching sono queste le carte di Denise Lynn la stessa che ha fatto le carte di viaggiatori sacri purificazione nuovamente ci invito alla purificazione aspetta ne sono cadute un po' troppe Guardate, è volata da sola, eh. Beauty, bellezza. Ok, prima di iniziare, mandiamo una foto ad Alberto. Allora, mese prossimo faremo la diretta, Alberto, eh? quindi preparatevi, a sorpresa, sceglieremo un giorno, faremo la diretta. Ok, allora introduciamo la nostra lettura angelica, è un messaggio di... Integrità, eh, secondo gli, gli angeli della natura è molto importante eh, che continuate a proseguire il vostro percorso qualunque esso sia il vostro cammino spirituale il vostro lavoro che state facendo su voi stessi le vostre rela relazioni eh, qualunque cosa vi sta riguardando in questo momento è molto importante rimanere nell'integrità in allineamento all'amore cercate di non eh, percorrere in un cammino, eh, diciamo, alle volte cre credete che mh, eh, il cammino più semplice sia quello più giusto, invece, alle volte è anche importante affrontare un pochino la vita, dire sempre la verità, mantenere l'integrità in nome dell'amore, essere sempre onesti, essere sempre eh, nella via giusta, mantenendo un'etica. È molto importante, secondo gli angeli e l'arcangelo Michele, fare questo, ok? Diciamo che. Ci sono delle. Sì, bisogna abbracciare la, la verità. Ok? Eh, e diciamo che, per quanto riguarda eh, persone che si stanno comportando male nei vostri confronti, eh, chiedete aiuto a Dio e agli angeli, chiedete Regate va bene perché la preghiera vi può aiutare anche ad allontanare persone eh, che non vi stanno che non si stanno comportando bene nei vostri eh, co confronti va bene alle volte la preghiera fa in modo che queste persone si allontanino spontaneamente ok eh, mh, la, la carta del destino è molto bella eh, ha a che vedere con la missione ok in quanto molte persone l'anima cioè molte persone prima di nascere hanno firmato un contratto di anima ok eh, in realtà l'abbiamo fatto più o meno tutti ma le anime in risveglio le anime che stanno percorrendo un percorso spirituale di allineamento all'amore eh, si ritrovano all'improvviso a cambiare ad evolvere eh, mi capita molto spesso anche con delle clienti con delle persone che sto seguendo che uh, hanno iniziato a intraprendere un percorso di allineamento e questo le sta portando anche a un percorso di solitudine e anche un po di paura perché si ha paura di rimanere da soli non è così è un percorso più o meno lungo può durare dei mesi come può durare degli anni ma è un percorso che poi vi porterà a vibrare a una nuova frequenza a una nuova energia è parte della tua missione il tuo destino e l'hai scelto tu prima di nascere quindi non preoccuparti, dice l'Arcangelo Michele, presto riuscirai a incontrare anime come te, anime che, eh, che, che stanno percorrendo il tuo stesso percorso, anime con cui potrai condividere la tua missione, va bene? È venuto il momento di allinearti alla tua missione, dicono gli angeli, va bene? Tu hai dei doni che devi condividere nel mondo. Ok, è venuto il momento di ascoltare la voce della tua anima. Questa è una rinascita, dicono gli angeli. Stai rinascendo da te stessa. È come se sei proprio rinata nello stesso corpo un po' più grande. Questo risveglio può avvenire a 30 anni, a 40, 50, ma anche a 70 anni. Io conosco persone eh, molto mature di età che hanno una grande energia, una grande forza vitale, una grande voglia di condividere mh, nel mondo la loro eh, nuova energia, la nuova. La loro nuova eh, visione della realtà e questa è una vera e propria eh, rinascita. Quindi, assolutamente eh, è come che stai rinascendo da te stessa. Hai nuove ali per volare, dice questo, questa carta molto bella. Lasci andare il passato, che non serve, eh, accetta i cambiamenti positivi che stanno arrivando nella tua vita. Bellissima, questa cosa. Stanno arrivando lune nuove. Ok, però è anche venuto il momento di agire nella direzione della tua missione, eh, hai un po' di paura, un po' di timore soprattutto di, di essere giudicato o giudicata per la tua nuova veste, e invece gli angeli ti stanno consigliando di lasciare andare eh, queste paure, va bene? Basta esitare se per esempio stai pensando da tanto tempo di fare qualcosa e stai sempre rimandando. È venuto il momento di mettere azione, va bene? Eh, andrà tutto bene, di cioè veramente. Il movimento crea magia nella tua vita va bene niente ti potrà portare più indietro vai avanti e non fermarti perché questa è la strada giusta dicono gli angeli E d'altronde anche le carte di michele anche se sono di, di alberto dicono che sei nella direzione giusta va bene allora il giudizio eh, diciamo che è un giudizio eh, che allora Michele dice lascia perdere il giudizio dell'ego, cioè non ascoltare chi ti sta giudicando in questo momento o chi ti giudica per la tua nuova personalità, il tuo modo di essere... Ehm il lavoro che fai, perché magari hai scelto di traprendere un percorso piuttosto che un altro, Lascia, ascolta, eh, um, perché ascoltare quello che dicono gli altri fa anche bene, ma ascolta meglio il tuo cuore, ascolta la chiamata della tua anima e non ascoltare il giudizio egoico delle altre persone. C'è un giudizio molto più grande che il giudizio divino, e diciamo che questo giudizio divino sta giudicando tutti noi, ma questo è un giudizio che non giudica la nostra, i nostri errori commessi nel passato, ma giudica le nostre azioni presenti perché? perché tu adesso sei un'anima risvegliata adesso sei un'anima consapevole quando una persona non sa eh, è giustificata va bene quando un'anima sa eh, diciamo che dovrebbe cercare di commettere meno errori quindi il giudizio di Dio secondo Maria Maddalena è un giudizio molto più grande del giudizio esterno delle altre persone che non possono camminare nelle tue gambe, perché sei tu che devi camminare eh, e seguire la tua strada e lasciare andare il pettegolezzo, lasciare andare eh, coloro che magari anche secondo loro ti vogliono bene, ma a qualche livello ti stanno fermando. Non permetterà niente a nessuno di intromettersi nei tuoi progetti, perché i tuoi progetti sono molto elevati. I tuoi progetti sono in nome dell'amore. L'amore è la via da seguire, dice Maria Maddalena. Eh, la via è l'amore. La via è la via dell'amore, è, è la strada più meravigliosa e più più straordinaria, lo so che posso apparire personalmente una romantica e lo sono, ma è anche vero che una vita senza amore è una vita che non ha alcun senso. Quando noi andiamo nella natura, vediamo sbocciare i fiori, guardiamo le farfalle, guardiamo la natura, la natura è perfetta. Noi dobbiamo riconnetterci alla natura perché siamo parte integrante della madre terra e dobbiamo rinconnetterci con l'amore perché l'amore ci dà gioia. È vero che quando ci innamoriamo siamo felici, è vero che quando guardiamo, Guardiamo i nostri figli, proviamo gioia, se ne avete, i vostri figli, scusate, io figli non ne ho, io ho un cagnolino, ma quando io mi, mi gu, guardo l'amore che emana questo essere meraviglioso, eh, io mi riconnetto con l'amore. La mattina appena apro gli occhi e vedo eh, il mio cagnolino svegliarsi, sento un amore straordinario ed è l'amore che ci dà, è quel motore che ci consente di avanzare e di, e, e di fare cose meravigliose e straordinarie, è l'amore che ci dà la forza di andare avanti. Vi prego di connettervi con l'amore Allora prima è uscita la carta dell'azione Molte persone non riescono ad agire Anche perché sono indecise sul percorso da intraprendere Sanno quello che devono fare ma hanno paura E trovano 10.000 Scuse. ok? Invece questa carta è molto chiara, è venuto il momento di prendere una decisione, lo dice Maria Maddalena, Maria Maddalena è una grande, era una grande sacerdotessa, eh, Maria Maddalena è, è stata riconosciuta come l'apostolo degli apostoli, è stata riconosciuta per chi sente questo come la moglie di Gesù o comunque la più grande, eh, la più grande discepola di Gesù. Decisione ci vuole decisione nelle cose la via dell'amore. Deve portare anche ad agire. Eh, ci vuole una decisione chiara, eh, basta l'indecisione perché anche non decidere una decisione stessa. Quindi eh, lasciare andare la paura, lasciare andare il passato. Il passato è passato. Concentrati nel presente: puoi creare cose meravigliose. Agisci in una direzione e verrai guidato, verrai aiutato se seguirai la via dell'amore, se seguirai la via dell'integrità e della saggezza, nulla di male potrà accadere nella tua vita. Cerca di spendere la tua vita facendo cose meravigliose in nome dell'amore, perché poi potrai trovare anche nuove vie, nuove strade, ma inizia da una strada, se quella strada è, via, è la via dell'amore, percorrila se non vedi altri percorsi davanti vuol dire che quella è la via da intraprendere dice maria maddalena non avere paura di sbagliare non avere paura non devi essere perfetto non devi essere perfetta ascolta la voce dell'anima che ti sta guidando in una direzione meravigliosa il cambiamento come diceva la carta precedente non aver paura dei cambiamenti stanno arrivando cambiamenti Positivi, non tornare indietro, non bloccarti, chiedi aiuto, guida e assistenza laddove ti senti mh, bloccato, va bene? La preghiera può essere un grande aiuto per aiutarti ad agire nella, tua, nella direzione giusta e per prendere una decisione chiara e precisa che ti cambierà la vita in meglio, ok? Bene, Alberto ora tocca a te, eccoci. Beh, intanto mi fa sorridere il fatto che l'altra volta avessi usato le carte di Maria, questa volta Maria Maddalena sì. per queste due settimane. Quindi prima un'energia più materna, qui un'energia più da partner, se vogliamo, sì. perché chiaramente Gesù, prima la madre, e poi la, la, la compagna, mm, certo. no? La, la, come dire, la, la apostola, discepola, come, come dicevi tu, e qualcuno dice che Gesù la liberò da diversi demoni e poi si smisono in Interessante questa, questa cosa, in un'energia, per Maria che è fantastica, per un'energia fresca sicuramente. Eh, detto questo, allora, beh, insomma, mi come al solito ci dà dei messaggi sempre molto d'impatto, Allora, si parte subito con eh, la felicità qui ed ora, no? Quindi eh, il primo esempio di procrastinazione qual è? Ah, sarò felice quando avrò i soldi, quando sarò sposato, quando. Eh, ma allora. Eh, e quel giorno lì quando arriverà? Può essere domani, può essere fra sei anni. Nel frattempo cosa fai? C'è il muso tutti i giorni, no? Io decido coscientemente di essere felice adesso, certo. a prescindere, e così a trarro c'è costanze favorevoli. Infatti, cosa dice la Titascalia? Grazie per avermi aiutato ad aprire il cuore, la felicità, la gioia e la beatitudine, che già sono tre cose enormi. Adesso sono pronto a vedere tutti gli aspetti positivi della mia vita. Certo. Cioè, io sono felice perché io vedo, io ti ringrazio la gioia di cui si parlava con Maria la settimana scorsa che poi in realtà è sempre questa in corso cioè quindi è una decisione la felicità cioè non permettete mai a nessuno eh, di unitarti di, di darti lezioni di dirvi qual è la sua visione di felicità. perché la felicità è una scelta certo. non è che uno è se, se hai i soldi o se quella è una cosa eh, condizionata condizionale invece la felicità Anzi, tante volte vediamo che le persone più felici sono quelle paradossalmente che non hanno nulla perché è, cioè, è l'utilizzo di quello che hai. Tu puoi non avere quasi niente, ma se tu sei grato, se tu utilizzi bene le cose che hai, basta pensare ai bambini africani, poveriti, quelli che hanno la salute, ovviamente, cioè, loro sono sempre sorridenti, hanno una gioia di vivere, che è qualcosa che noi dovremmo, noi occidentali dovremmo imparare, sinceramente. Quindi, partiamo con questo messaggio bello tosto, ci sia satifici adesso, no? Dopodiché il lavoro di guarigione energetica che sicuramente male non fa no? tutti i giorni almeno 5 minuti per chi proprio non ha tempo neanche di andare in bagno, sennò no, io dico sempre almeno un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, più si fa meglio, eh? non dico di fare per dose, ma insomma bisogna dedicare un po' di tempo. Vediamo quello che succede da scalia, grazie per mandare energie di guarigione verso di me e attraverso di me perché noi siamo di canali quindi l'energia scorre se tu lo permetti naturalmente, è più resistente anche meno scorre. Per il mio bene, per tutti quelli che mi circondano, grazie per mettermi in contatto con guaritori e insegnanti di tecniche di guarigione energetica amorevoli e di grande integrità. Cioè, attenzione a ogni singola parola. Eh sì. Cioè persone amorevoli, integre, perché non è che tutti i bravo, no, terapeuti, tutti quelli che fanno reiki sono bravi. C'è anche gente egoica purtroppo, perché se fossero più bravi, beh, allora no, eh, cioè, non basta, non basta sfidiare le cose, no? Perché. C'è tanta mente, poi ci vuole il cuore, ci vuole... Discernimento. Ci vuole, eh, ci vuole armonizzazione fra, fra tutte le varie parti del corpo, certo. no? cioè corpo, mente, anima, spirito. Ci sono persone che magari sono bravissime da un punto di vista tecnico, ma se a livello umano non ti danno nulla, eh, è meglio fare da soli il lavoro cercare altre persone. No? Certo quindi anche questa è un'indicazione sicuramente molto importante di questi tempi sicuramente ancora un po' caotici, ma in cui ogni giorno veramente si vedono sempre più aperture in generale, no? adesso c'è un, una nuova luna sempre più vicina che sarà prudentissima e quindi è fondamentale continuare comunque a fare questa cosa tutti i giorni, è come la doccia, perché a meno che uno non abbia la fortuna, di essere, non dico sull'Everest, ma in un posto veramente intonso da energie, da persone ecoiche, è normale che ogni giorno comunque o senti una notizia o vedi una persona magari che non è centrata, rischi di assorbire quella roba lì perché sei sensibile e allora subito il lavoro, subito, sempre, va fatto sempre perché altrimenti quelle energie lì poi ristagnano, no, quindi anche, anche qui è un invito a non procrastinare, uh -huh. dopodiché sei sulla strada giusta. No, quindi c'è lui, eh, Michele, che ti prende per mano e ti dice vai sereno, tu stai con me, sei protetto, no? Io ti sono vicino, sei sulla strada giusta, è importante, che continui a girare e continui a fidarti di me. Tra l'altro racconto un piccolo aneddoto che tu sai, io qualche giorno fa sono stato, non sono riuscito a entrare in chiesa perché purtroppo era un orario sfortunato, ma ho visto la statua di Michele qui dove abito io, c'è una chiesa bellissima. E devo dire che è stata un'emozione incredibile perché, insomma, vedere il suo nome, descritto in latino, questa statua veramente enorme di lui con le ali dietro, con la spada, mi ha dato veramente una gioia, una sicurezza incredibile, cioè è pazzesco come questa figura, veramente, sempre di più io noto nel quotidiano, sempre più persone si avvicinano. Le oh, sì. ho detto, no? persone che magari prima boh, avevano altre credenze, non sapevano neanche chi era, All'improvviso compare no, il santino dietro, ne parlano, perché? Perché, perché l'energia va, c'è poco da fare, va, va dove deve andare, può andare della politica, può andare anche spiritualità, può arrivare in un bar. Io tipo qua andavo in un bar dove veramente cioè, il titolare era ed è tuttora devoto dell'Arcangelo Michele, infatti il mio amico quando siamo entrati era anche lui, tutto contento perché anche lui è una persona credente. E... Quindi, Veramente questo, questo dà grande gioia, no? Perché ci sentiamo sempre sempre più uniti in questa cosa, no? Non siamo i quattro gatti, ma siamo veramente tante persone. Prendiamo sempre più coraggio e portare avanti veramente la, la, la, la parola di questa figura straordinaria che ha fatto, fa e farà eh, cose incredibili per l'umanità. Eh, poi, passando invece sul coaching, eh, partiamo con pace. Insomma, anche qui una parola mica da poco di questi tempi, eh, perché dice io respiro profondamente sapendo che tutto va bene nel mio universo e anche la figura dice lunga perché c'è questa ragazza praticamente sulla luna, no? metaforicamente, che riposa. Mm -hmm. La pace sostanzialmente cos'è? Beh, tanto tu respira profondamente, dice la, la, la frase, no? Quindi tu inizi a respirare, vedrai che vai in profondità e la pace la trovi, il tuo, il tuo luogo magico lo trovi dentro di te e tu sai che tutto va bene. Cioè, pace è fare pace col passato, fare pace con se stessi, essere in pace con tutto. Quindi è un lavoro continuo anche qui di accettazione di se stessi, di, di emanazione di buone energie. E a partire, a partire da noi poi tutto il resto sarà positivo, ripeto, come dicevo prima, a prescindere dagli incontri, da quello che, che sentiamo, noi decidiamo di essere pace, di essere portatori sani di pace, okay? di pace, di luce, di cose positive, a prescindere da quello che accade. accaduto. Sì. Questa, questa deve essere una cosa proprio veramente da... da... Cioè, ma facciamoci anche, non dico i posti in casa, ma scriviamolo ma, anche, cioè voglio dire queste cose devono entrare in risonanza sempre di più, devono, dobbiamo essere veramente convinti di queste cose, non devono essere solamente delle parole, dobbiamo proprio sentirle dentro nel cuore, no? la pace è qualcosa di incredibile, è silenzio, è proprio essere nel flusso, è... Eh, io sono qui adesso, il passato non esiste, io libero me stesso e gli altri, ma che incontro la libero, cioè non è ego, è no, no. voler aiutare gli altri, è portare se stessi, è donarsi, no? Certo. Subito dopo efficientamente purificazione, perché comunque il processo non è mai finito e c'è una bella scopa no? che eh, chiaramente ci ricorda che bisogna spazzare via no? la polvere, le ragnatele, tutte le cose che appunto se noi non ci impegniamo tutti i giorni rimangono dentro il mio campo energetico viene pulito da tutto ciò di cui non ho bisogno. Questo è il punto. Nella sua banalità, questa è una cosa cristallina. Cioè, se io dentro di me ho delle cose che non mi servono, delle cose vecchie, dei traumi, delle emozioni che non mi appartengono, cosa me ne faccio? Le tengo lì così? No, togliamoci i dolori, le cose. Perché tante volte noi veramente siamo così aggrappati alla nostra storia, a certe cose, che abbiamo paura. Di mollare questa identificazione perché magari pensiamo, oddio, eh, però sono talmente abituato a quella cosa lì che non so neanche chi sono senza quella cosa lì. Ma intanto toglitela, che bene non ti fa, e dopo chissà cosa scoprirai di essere molto di più di quello che pensi, no? Quindi è fondamentale questa cosa qua, cioè pulire il campo energetico, c'è cioè, eh, l'aura, il plesso solare, il eh, terzo occhio, no? Che è il comandare la, la, la propria mente è fondamentale perché purtroppo le energie, quelle non buone, eh, come dico sempre, non dormono mai, cioè si possono infiltrare in qualsiasi momento, quindi bisogna essere sempre vigili, sempre, non è questione di essere compulsivi. Questo lavoro va fatto tutti i giorni, anche per poco, tutti i giorni. Piuttosto di fare un giorno sei ore e dopo fare tre giorni non fare niente, è meglio fare poco tutti i giorni. Come la tartaruga, no? che va pianino, però arriva al raguardo l'elemento acqua dopodiché la bellezza anche, giustamente non bisogna trascurare neanche l'aspetto estetico ovviamente fa parte sempre tutto da dentro però non siamo ipocriti un per una persona cioè è bello vedere anche una persona bella esteticamente voglio dire truccata ah, con un bel vestito quello che è un bel sorriso perché io sono profondamente e, e profondamente in realtà perché ti è profondo in dire sempre profondamente anche se a livelli diversi bello, bello, no? E c'è questa figura proprio che mi piace, no? Ma non narcisticamente, proprio tipo il lavoro di cui sei allo specchio, no? Cioè io mi guardo e mi sorrido, mi dico che mi piaccia, ne sono convinto, così anche gli altri ne saranno convinti, no? Cioè l'autoimmagine è una cosa fondamentale, se uno ha un'autoimmagine che non è positiva, eh ragazzi, eh, cosa, cosa pensate che vi porti l'universo? Cioè se tu nell'inconscio hai credenze tipo, Ah, non sono meritevole perché quella volta io ho fatto quella roba lì. Ah, non sono, certo. non sono completo, ho sempre bisogno degli altri. Ah, non sono, eh, non sono, non sono. ma a finire che queste cose ti condizionano. Quindi cerchiamo cioè, con le affermazioni positive, con il lavoro allo specchio, col processo di liberazione eccetera, eccetera, eccetera, a fare in modo che questa bellezza aumenti sempre di più. La bellezza, cos'è? L'armonia delle parti, la bellezza, no? Il pianeta Venere. È eh, la bellezza anche delle relazioni con gli altri, gli aspetti estetici, godere della vita, ma non in senso idonistico, godere nel senso piace, fare delle cose, stare con le persone, portare positività, no? C'è anche il termine afrodisiaco che deriva da Afrodite, da Venere, cioè eh, tutto ciò che risveglia la passione, in poche parole, il fuoco, cioè senza fuoco, senza bellezza, eh cavolo, è nel... grigia, eh, perché poi le cose sono sempre quelle, no? Quindi. Se non ci metti quell'estro, quel frio, dopo un po' veramente rischi, rischi di perderti e, e ancora una volta queste energie poi si infiltrano ancora di più perché loro ci giocano. Se cioè, tu dubiti di te stesso, delle cose, ti annoi, non ci credi, poi rischi di andare verso altre strade che sicuramente non ti danno la stessa soddisfazione Assolutamente. di prima. Ma poi, alla lunga, la vita è una maratona, non è una gara di 100 metri. Quindi andiamo con calma. Io vorrei dire qualcosa al proposito della bellezza, perché, comunque, ci sono persone che, per carità o perché sono un pochino più robustine, non si piacciono, o perché magari sono bruttine, tra virgolette, perché comunque la bellezza è una cosa molto soggettiva, però una persona può essere obiettivamente molto bella di viso e un'altra meno bella. Io ho visto persone meno belle essere molto carismatiche, essere però comunque ordinate, composte, curate, sia nel femminile che nel maschile e magari una persona meno bella esteticamente, ma comunque curata, che si ama e che si vuole bene, eh, essere molto carismatica e attirare molto di più de del solito bellino o bellina, della solita belloccia che magari... Non è così, cioè qua per bellezza si intende anche cura, no? Cura del proprio corpo, Bella. cura della propria dei capelli, l'estetica sì, è fondamentale eh, associata all'amore per se stessi, perché ci sono persone che sono molto estette, però sono vuote dentro. Bella. Quindi deve essere una bellezza Bella. interiore unita a una bellezza esteriore, no? Io la vedo Bella. così, Bisogna la cura Bella. di se stessi è una forma di amore per se stessi. Certo, oh. no no, ma di hai fatto bene a fare questo eh. inciso perché io non, non, non ci ho pensato, ma eh, non prego di, di credermi, per me la bellezza non è la classica donna uomo samuari, è neoclassica, certo, eh, certo. Cioè, certo. Uno può, essere, può essere qualche idea in più, può avere tutto quello che ti certo. ma voglio dire, è molto soggettiva la cosa, anche cioè. adesso per fortuna questa cosa viene sloganata sempre di più, perché prima uno che voleva essere nella moda doveva essere anore in un certo modo, di, esatto, è, esatto. è una vita di, di privazione, non è vita quella ragazzi cioè. eh, se ho 5 kg in più ma sto bene esatto. va bene, ha potenza anche quella se voi pensate <ride> le idee di una volta quindi... le idee di una volta, <ride> esatto è vero che cioè, veniva raffigurata che adesso una persona media la considererebbe una grossa eh. ma erano forme non era piatta, hanno forme, sì, il Buddha sì. che aveva la panza, scusate che lo termino <ride> con la romana, la panza non è una panza da sono andato al bar 50 volte, è una pancia da respirazione, da proprio goduria, da, da vita piena, capite? Cioè cerchiamo di essere elastici perché non è che uno certo. ha l'addominale, se c'ha il seno così, i capelli così bene, se sennò... no. Ah, perché naturalmente eh, uno delle volte rischia di farsi incappiare da queste cose, no? E si rischia anche di essere pubblicati, insomma tante cose che non posso più spiegare. Invece cerchiamo di se, se meritevoli noi, a posto noi, e dopo le persone giusto arriveranno le persone esatto. che ci hanno che ci aspettano ci sono, no? Quindi, certo. no, hai fatto bene a dire questa cosa, certo. che non vorrei mai passare, pensavo, che passasse il messaggio. No, no, pensavo, no, eh, no, eh. no, no, no, no, non c'entravi niente, tu, era una cosa che volevo dire io col cuore alle persone, va bene, mm? ok? Assolutamente. Eh. Giustamente, perché voglio dire, c'è chi nasce anche carino di viso, c'è gente che magari nasce che non è bellissimo, però ha un carisma, un'energia che ti spiazza, no? e voglio dire, magari i miei occhi cadono più su una persona così di una persona cioè che poi non è giudicabile, la bellezza deve essere unita interiore ed esteriore insieme, però cura di noi stessi, perché comunque curarsi i capelli, curarsi nel vestirsi bene, bene anche in maniera modesta, non necessariamente, ognuno fa quello che può, però l'importante è essere nella bellezza, questa carta della bellezza è uscita, vuol dire che dobbiamo prenderci cura di noi stessi anche in quel senso, Alberto, giusto? Come no, eh. è bene, ma la bellezza è... È, è tutta una bellezza, è come certo. diceva Einstein, è vedere i miracoli in ogni cosa, esatto. prima della natura i fiori, il cagnolino, il uccellino, esatto. il venere a livello di pianeta, è quello che ha la frequenza più alta, e non è un caso, cioè, è proprio è chakra della corona, adesso c'è sto caso di coronavirus, covid-19, <ride> il sole dei tarocchi, cioè questo ci serve a fare in chiarezza a capire che siamo tutti uno nell'amore, aiutiamoci, perché non capiterà più un'occasione come questa, di vedere la bellezza, qualche giorno fa è morto il maestro Franco Battiato, una persona incredibile, ed era italiano, mm -hmm. non era commerciale, è stato citato poco, ma una persona incredibile, un'anima delicata, come ce ne sono poche. tante, non poche, Vabbè, ce, tante. Tante ce ne sono tante, però giustamente, conosciute poche, certo. Grazie Albertino, grazie mille. Bene, io vi ringrazio. Volevamo ricordarvi Alberto che ci occupiamo di fare le letture angeliche o con le carte o con eh, come connessione diretta, ci occupiamo anche di facilitare la guarigione negli altri con le nuove frequenze di luce per riportare armonia in tutti i livelli fisico, mentale, emozionale eh, e spirituale, eh, in tutti i livelli, ok? Eh, vi volevo ricordare che questo prossimo weekend, quindi il 29 e il 30 di maggio ci sarà il webinar di eh, guarigione con le nuove frequenze di luce, ve lo lascerò per chi guarda questo video ancora in promozione, quindi se pensando di venire però è scaduta la promozione non preoccupatevi contattatemi e potete partecipare anche voi al webinar però vi ricordo che è importante iniziare a fare le preghiere di protezione il processo di liberazione come preparazione energetica a questa esperienza meravigliosa ok e mi occupo e ci occupiamo anche di logos healing che è una modalità di guarigione molto potente per liberarci dai blocchi dalle paure dai sistemi di credenze dai traumi da tutto ciò che vi sta impedendo di essere liberi di essere nel vostro pieno potere e logo ceiling ho appena fatto un video ho pubblicato un video vi spiega come vi aiuta a riprogrammare liberando prima e poi riprogrammando quindi aiutandovi anche a, a raggiungere Uh, i vostri sogni i vostri obiettivi a migliorare la vostra uh, situazione economica a migliorare le relazioni insomma a, ad elevare le vostre energie le vostre frequenze per sintonizzarvi nella frequenza giusta per raggiungere ciò che desiderate in allineamento sempre all'amore ragazzi perché manifestare ma manifesto con michele si manifesta in nome Dell'amore, ok? E non dell'ego. Bene, io sono felice di aver fatto questa lettura angelica per tutti voi. Volevo salutare Alberto. Ciao Alberto, ciao ciao, grazie a tutti. E salutiamo tutti voi. Un abbraccio e a presto. Ciao ciao.